Allora oggi voglio farvi appunto il video uh, tutorial sul come usare la Sixi uh, Texture Boutique uh, Ovviamente vi dico intanto che uh, tra i lati positivi c'è sicuramente il costo perché comunque io sono riuscita a prenderla anche con lo sconto, ma alla fine l'ho pagata sui 34 euro cosa che la Big Shot ovviamente come sappiamo costa intorno ai 100 euro quindi per chi si avvicina per la prima volta allo scrapbooking e non vuole spendere molto io consiglio Mm, prima la Sixie Boutique poi c'è ovviamente come lato positivo l'ingombro, è molto piccola maneggevole pesa ma non tantissimo tanto si solleva con una mano e poi anche questo packaging molto simpatico ad una borsa ha il manico appunto, molto pratico eh, questa etichetta che ho scritto Sixix dall'altra non c'è nulla Sotto ehm, troviamo il codice di riferimento della 6X e poi la manovella. Qui davanti troviamo la fessura nella quale infilare praticamente i cartoncini. In dotazione ci sono le tre ehm, piattaforme per l'imbossatura. Due sono di colore nero. Una è completamente bianca e nera da entrambi i lati, l'altra presenta le istruzioni per come applicare l'embossing a freddo. Da una parte è rappresentato ehm, l'esempio di un unico cartoncino, quindi con un solo lato, per esempio tipo questo, e dall'altro è rappresentato l'esempio di un cartoncino doppio, tipo questo, che io eh, ho già fatto così, in questo senso e vi fa vedere eh, gli strati per un cartoncino eh, singolo ah, e poi la, la terza è questo qui per un cartoncino singolo adesso vi faccio vedere come si fa allora, prima di tutto dovete prendere un cartoncino io in questo caso lo prendo nero perché eh, volevo avere un effetto un po' più dark prendete le misure con il righello e lo tagliate Lo mettete praticamente all'interno della mascherina per embossing, io ho scelto questa qui della Darise Daris, con tutti i fiori. Mettete il cartoncino all'interno, questo, questo questo un sandwich prendete il tutto e lo infilate nella fessura vi alzate in piedi vi consiglio di alzarvi in piedi in questa eh, manovra e cominciate a girare la manovella con una mano e con l'altra tenete l'impugnatura della texture il nostro bellissimo cartoncino è già imbossato da entrambi i lati ovviamente potete imbossare eh, tantissime cose per esempio appunto un altro biglietto alla quale stavo lavorando è questo qui per un anniversario come vedete io ho deciso di imbossare soltanto una parte e l'altra di usarla come sfondo il biglietto non è ancora terminato infatti mm. vi magari in un altro tutorial ne parlerò con voi insomma, di cosa mettere questo è l'altro lato però ancora non l'ho finito bene questo era il tutorial di come usare la eh, texture boutique eh, questo era il tutorial sulla texture boutique della SIXI come avete visto è semplicissima da usare se avete altri dubbi e curiosità non esitate a contattarmi un bacio, ciao!